No, sono Silvia, benvenuti alla quarta puntata di Connettere l'Ambiente. Oggi ci troviamo a Torino, al Parco della Confluenza, esattamente nella zona di Ponte Sassi, con la dottoressa Laura Russo. Ci spieghi cos'è un intervento di forestazione e rinaturazione? Siamo all'interno del Parco della Confluenza della città di Torino, e, e qui sono stati realizzati degli interventi che assecondano gli atti naturali, quindi in un primo momento sono state eliminate le specie all'octone, cioè quelle specie esotiche invasive che si sono insediate nei nostri ambienti, si sono sviluppate e li hanno colonizzati come l'ailanto e la canna di bambù per poi mettere a dimora delle giovani piantine forestali di specie autoctone, cioè quelle specie che tipicamente caratterizzano i nostri ambienti. Come vedi il cantiere si è sviluppato lungo l'asta fluviale eh, con un duplice scopo. Il primo è quello di incrementare la funzionalità ecosistemica di un ambiente fluviale, il secondo è la fissazione dell'anidride carbonica appunto nel legname e nel terreno, quindi un eh, aumento della produzione dell'ossigeno e un decremento di anidride carbonica in atmosfera. Qual è il ruolo della città metropolitana di Torino? La città metropolitana di Torino ha preso in capico delle aree che sono di proprietà della città di Torino facendo, stipulando delle convenzioni e qui ha realizzato gli interventi di forestazione. Quante e quali piante sono state messe a dimora? Allora, solo nel cantiere di Torino abbiamo messo 4.994 piante in particolare eh, sono state messe delle piante a rapido accrescimento in prossimità del corso d'acqua come salici e, piopp e pioppi che sono piante tipiche appunto de degli ambienti fluviali poi abbiamo alternato specie arboree primarie come querce, frassini, ciliegi a specie arbore secondarie come carpini e, e, e infine abbiamo messo anche degli arbusti quindi eh, noccioli e biancospino qui abbiamo una piantina che è stata appena messa abbiamo una cannetta di sostegno e uno scelta protettivo che ci serve a proteggere la pianta dal, eh, dalle erbe infestanti lo stesso scopo ce l'ha anche il cippato che serve oltre a proteggere la pianta anche a mantenere l'ambiente umido Guarda Silvia, ti faccio vedere. Proprio perché si tratta di un parco a funzione pubblica abbiamo deciso di mettere dei cartelloni di cantiere che siedono alla cittadinanza il nostro progetto. Laura, quali sono le altre aree interessate? Oltre al Parco della Confluenza, il progetto si è esteso al Parco della Rivore, che è qui dove ci troviamo adesso, che risale lungo il, Stura, il torrente Stura di Lanzo fino al Parco Stura. Inoltre abbiamo fatto un'altra piccola fascia forestata anche al Parco del Mesino, dall'altra parte della Sponda. Bene, grazie Laura. Grazie anche a voi, ci vediamo nella prossima puntata. Quanto vuoi che le riprende? Ve li fai? La mozza del pan. <laughs>